Passata la seconda mano di acrilico, è carteggiato il supporto e effettuiamo la quadrettatura perché il supporto su cui stiamo dipingendo è abbastanza grande e quindi trattandosi di un viso eh, voglio riportare le esatte proporzioni quindi mi sono fatto diciamo, una stampa eh, a colori e eh, quadrettata con quadrettoni abbastanza grossi, più che altro per individuare occhi e naso, e proprio perché lo stile pop-art, essendo composto da pochissime linee, e se sbagli un tantino anche qualche centimetro ti viene un altro storto, una bocca storia e quindi non voglio poi ricancellare e, e, e mettere e, e ripassarci sopra con il colore quindi preferisco fare un disegno eh, molto esatto rispetto a quello che è il progetto eh, per poi andare molto più spedito. Faremo una quadrettatura di 20x20 cm, quindi faremo 4 quadri eh, orizzontali e 4 in verticale. all'interno di questa griglia costruiremo la figura. Soon, and so I feel blamed for saving this very stone. I wish to go. E, uh, insomma, si, si, si comprendono i confini del, uh, del porto adesso dobbiamo riconoscere soprattutto le mani che sono mancanti e, e stavo passando le seconde mani di colore nei punti in cui il colore non aveva preso tanto bene quindi si vedeva il bianco sottostante e perché in questa opere è fondamentale che il colore sia unifo quanto più uniforme possibile Il nero è riuscito abbastanza bene il rosso mi ha dato qualche problemino e pure l'azzurro, ma di più il rosso e probabilmente ho messo un pochettino di resina in più e il, la, il colore si è un po' fluidificato rispetto a, a quello che uso normalmente e dopo aver finito i neri e rinforzato tutti i vari colori eh, che soffrono di questa problematica e lasceremo eh, non realizzato il volto e parte del collo e diciamo che questi neri li daremo eh, poi sul posto e ultimeremo l'opera direttamente in piazza e... continuiamo a a dare ieri e poi ci rivediamo in casa ciao Grazie. No, no, no. Non, so. non credere per me sia così semplice, mi prende e poi lascia fra le cuore, non sono un nuovo ma dove attente lei si ferma a volte siamo stati tra la gente non lontani con il cuore e con la mente ma il bello deve ancora arrivare perché questa vita a noi ci può soltanto insegnare che si farà veramente vi sarete accorti che qui alla mia sinistra quindi alla vostra destra c'è stato un gruppetto di, di persone anche loro artisti. Eh, sono artisti sono artisti del pennello, della penna, della matita ma pur sempre artisti anche loro quindi voglio che eh, li accogliamo con un applauso e poi ve li presento uno per uno intanto vogliamo salire sul palco? Eh, se non sentono l'applauso non, non, non salgono, eh, quindi fatevi sentire, grazie. Rosario, Diamante, San Giovanni La Punta, Valentina, Massimo, manca qualcuno? Sì, manca Katia, e io richiamerei anche Giancarlo perché Giancarlo Presti, ossia il la il chitarrista che si è appena esibito, per il quale avete chiesto anche il bis è stato il mimo che vi ha accolti all'inizio serata e che ancora magari qualcuno di voi non c'era però ci ha fatto veramente divertire, abbiamo fatto quattro risate con, con Giancarlo eh, Giancarlo se, se ci raggiungi, vabbè io intanto vi parlo un po' di... allora intanto cominciamo con Massimo Massimo afferma i colori mi hanno sempre affascinato sin da bambino Avere benissimo grazie, adesso parliamo anche di te avere la possibilità di miscelare i colori e creare dal nulla nuove immagini è qualcosa che mi provoca una soddisfazione immensa e allo stesso tempo mi rende libero quindi per te l'arte è libertà? sicuramente, certo la libertà ma tu come, come ti sei scoperto, così artista della penna? perché io mh, ti ho detto che sono andata sulla tua pagina Facebook, tu hai anche un canale YouTube, e mh, ho visto dei, eh, delle produzioni incredibili, ma addirittura realizzate su un foglio con una penna Bic, da dove è scaturita questa idea, questa sorta di, di, di arte? Io praticamente dipingo e disegno da quando ero bambino. Appena all'elementare elementari mi hanno fatto vedere per la prima volta i colori, sono impazzito e da lì in avanti non ho mai smesso. Ho smesso un pochino eh, quando ho fatto un cambio di casa, poi ho ripreso i pennelli in mano ora è da un annetto che ho ripreso di nuovo a dipingere e vorrei andare avanti. Anzi, quest'anno mi sono iscritto pure all'Accademia delle Belle Arti. Sì, avevo visto, infatti. Allora, com'è com che la, la, la, la chiami tu la tua arte? Quella, quella con la penna Bic, scarabocchiarte, perché è uno scarabocchio, di fatto è fatto con la penna Bic, sono degli scarabocchi. No, l'arte no, io mi esprimo con tecnica pop art e iperrealismo, oggi ho fatto un'opera pop art. Benissimo, allora questa è, vediamo, vediamo chi, chi la riconosce, chi è? Carmen Gonzole. Allora, tutti l'hanno riconosciuto Carmen Consoli, bravissimi, avete occhio, bravo. E lui è, Massimo è bravo, voi avete occhio, ma lui è bravissimo come artista. Un applauso a Massimo, eh, eh, Massimo, mi pare che tu eh, donerai quest'opera... Quest al alla... darla proprio a lei, al, cioè io l'ho donata al meetup di... E di tre castagni, mi auguro che vada a finire nelle mani del soggetto proprio. Di Carmen. Allora speriamo che Carmen venga a trovarci magari al nostro prossimo meetup. Chi lo sa? Eh, ah, ecco benissimo: ho parlato con Fabio. Esatto, cioè, Fabio ha lavorato con Carmen, quindi ha <ride> cioè, la presa diretta con lei. Volevo dire una cosa: ho scelto Carmen Consoli perché il tema di questa sera era la bellezza. e Secondo me lei, oltre che essere bella come persona, e fa delle belle canzoni, quindi è bella anche come artista e soprattutto ha, secondo me, un animo molto gentile e molto bello perché porta in giro per il mondo la nostra, il nostro dialetto, che è una cosa che eh, succede di rado, portare il dialetto siciliano a cantarlo proprio. Sì, è vero, è vero, questa è una cosa che anche io personalmente apprezzo di Carmen Consoli, perché... Eh, con come tutti i siciliani, un po', insomma, eh, orgogliosi forse anche del, del nostro essere siciliani, eh, per me la, la, la lingua siciliana è una lingua proprio, cioè non è un dialetto, è veramente una lingua e quindi eh, fa onore a Carmen il fatto che lei appunto la porti in giro e, e che il siciliano venga conosciuto come lingua che non, non ci siano diciamo altre connotazioni per quanto riguarda il nostro siciliano lingua e il nostro essere siciliani. Grazie Massimo, un applauso a Massimo, eh, rimani qua con noi ovviamente. Grazie. Io faccio solo un saluto, faccio i complimenti all'organizzatrice e agli organizzatori, siete stati bravissimi. E sono sconvolta che dovevo arrivare qui stasera per scoprire per dire che Massimo Violetta dipingeva non l'avevo mai saputo, quindi si imparano sempre tante cose. Complimenti Massimo, brevissimo, e brevissimi tutti i ragazzi che sono che adesso. Per me, per me, per me. Ok, Massimo Violetta, Massimuccio, eccolo qua. Massimo, Massimo, Massimo. Grazie Massimo, grazie per esserci stato bello ma allora ha lietato la serata grazie grazie ancora siamo addirittura d'arrivo Grazie, Grazie.